salve e benvenuto a questo altro mio nuovo video tutorial dove vi mostro come è possibile passare il nostro programma eh, sopra il nostro pic eh, semplicemente utilizzando un software della microc quello che utilizzerò è l'Mplab la versione IP che è dedicato eh, proprio al passaggio del, degli eseguibili sopra i nostri pic quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere il pic e metterlo sul, sullo zoccoletto in questo caso il mio PIC è un PIC 16F1503 ecco, mettiamo ecco qua ben serrato quindi connetto se ci dà questo avviso è, è per ricordarci che dobbiamo utilizzare la tensione del nostro programmatore pickit3 lui questo pic l'ha riconosciuto effetti vedi che è un 16f1503 ok allora per fare questo andiamo su setting dopo che lui ha finito a fare la, la verifica Ok, setting ad mode entriamo power e gli diamo questa spunta torniamo indietro e a questo punto facciamo file importa Excel è l'eseguibile e andiamo a cercarlo eccolo qui adesso non ci resta altro che programmarlo mi compare di nuovo lo stesso avviso però a questo punto ecco effettuata la programmazione oltre a questo noi abbiamo anche altri strumenti tipo la cancellazione dell'eprom la lettura e la verifica cosa qui non lo so che cos'è non l'ho mai utilizzato ok vi ringrazio di, della vostra pazienza e vi auguro una buona giornata arrivederci